Grazie presidente, ci troviamo oggi alla vigilia di decisioni importanti da parte del governo, c'è preoccupazione su una possibile Seconda ondata i casi anche nelle ultime settimane sono in aumento, allora a maggior ragione è necessario che gli accorgimenti e le regole che come Paese ci siamo dati vengano eh, rispettate anche per quanto riguarda i servizi erogati alla collettività e non, nello specifico ai trasporti eh, degli studenti. Su questo noi oggi vogliamo porre l'attenzione, la scuola ha riaperto da poco la riorganizzazione delle classi dai dati che emergono sta funzionando nonostante tutte le polemiche contro la ministra Azzolina. Più critica sembra essere la situazione per quanto riguarda la gestione del TPL appunto per gli studenti. Da più parti ci giungono segnalazioni sul mancato rispetto per esempio del limite della capienza dell'80%, di autobus sovraffollati dove eh, viene, viene meno addirittura la salita a bordo da parte degli studenti e la mancanza eh, a volte anche dei dispositivi di igienizzazione, motivo per il quale abbiamo voluto eh, predisporre un questionario online ehm, chiedendo in qualche modo dove fossero queste specific specifiche eh, criticità. L'intento naturalmente è quello come dire, costruttivo, è eh, un momento difficile come dire, per tutti e quindi l'intento è quello di dare ulteriori strumenti all'assessore, quindi alla Giunta, per poter intervenire dove è necessario farlo. L'obiettivo è quello ovviamente di tutelare la salute dei nostri ragazzi e di chi eh, gli sta accanto. Alcuni esempi di criticità li abbiamo rilevate a Bologna eh, sulla linea 38 insomma, che arriva alla Fiera, eh, criticità urbane e extraurbane a Modena nel tratto per Soliera con la linea 550 a Reggio Emilia eh, ci vengono segna segnalate problematiche sulla linea 10 per Sant'Ilario d'Enza, a Ferrara la linea 550% nella tratta addosso Terre del Reno dove eh, ci segnalano che il numero eh, di bus è rimasto lo stesso rispetto eh, allo scorso anno allora io Assessore le chiedo cosa si sta facendo per affrontare queste criticità e un impegno anche ad affrontare le situazioni critiche anche con le aziende del trasporto pubblico locale dove fosse necessario eh, per esempio aumentare i bus o rimodulare il servizio oppure valutare anche ingressi eh, scaglionati eh, rispetto appunto, agli istituti scolastici. Quindi, un impegno ad approfondire anche queste situazioni che eh, le, le consegneremo. Ovviamente sono dati telematici, quindi le, le, le faremo avere eh, il riscontro che noi abbiamo avuto da questi questionari. Grazie. È chiaro che sia a livello di governo che a livello di regione eh, ci si sta sforzando in questo senso, anche con risorse ingenti che sono state stanziate. È chiaro che questo è un momento delicato, per tutti e credo che anche come regione noi siamo chiamati davvero a dare il massimo per evitare che eh, il numero dei contagi aumenti. In questo senso, come dicevo nelle premesse, noi abbiamo voluto raccogliere eh, segnalazioni che ci sono arrivate, metterle un po' insieme in maniera organica e quindi Assessore io le consegnerò questi dati eh, nella speranza ovviamente che ci sia un approfondimento specifico e si voglia intervenire sulle specifiche criticità. Grazie.